ciao a tutti oggi prepareremo la ciambella panna e cacao il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa gli ingredienti sono uova zucchero semolato panna fresca olio di semi di girasole farina di tipo doppio lievito per dolci vanigliato cacao amaro in polvere vanillina granella di zucchero e granella di nocciole diamo il via alla ricetta iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero E le uova e le facciamo montare per 5 minuti 37 gradi velocità 4 senza misurino aggiungiamo la farina la panna la vanillina, l'olio e il lievito ed azioniamo il bimbi per un minuto e trenta secondi a velocità 4. Versare metà del composto in uno stampo a ciambella del diametro di 26 cm ben imburrato. Aggiungiamo al resto dell'impasto il cacao amaro. E azioniamo il bimbi per 20 secondi a velocità 4. Versiamo il composto al cacao sopra quello bianco. Aggiungiamo la granella di nocciole. La granella di zucchero.